dai oi oh, ma sei brava eh dai dai tirati su è stata male che c'è? andiamo fuori a cena? Hai fame? Io tantissima. Mancina. E sai dove andiamo stasera? Sì, In nel ristorante romano. Ma veramente, c'è cioè, a Novara un ristorante romano di cui io non sapevo l'esistenza. Ma cosa c'è da mangiare? La carbonara tempo? romana, amore. Io penso che la facciano, altrimenti ti consiglio la matriciana. La matriciana sì. è sugo e pancetta, anzi guanciale. Comunque quando arriviamo vediamo, ok? Si mangerà da Dio. Tra 5 minuti si sì, esce. Sei arrivata? Sì, io ho bene. Fammi vedere un attimo Chiudi gli occhi <ride> Ti prego No, Ani! No, no, no, no, no, tu non esci Non vai da nessuna parte conciata così Io mi vergogno Hai solo 5 anni Ehi, cosa stai cercando? Certo No, allora ascoltami bene Anastasia Adesso a parte gli scherzi Truccarsi per gioco, per stare in casa va bene Per uscire no non toccarla che è mia quella è ho solo quella Anastasia non sto scherzando Mi devo arrabbiare davanti a tutti Vai a struccarti immediatamente gli occhi eh! Ma ti senti bella? Sì Ma dove? Non sei bella Sei bella naturale Tu sei una bambina bellissima E sei bella naturale Ragazzi anche voi Ditelo ad Anastasia Che sta bene senza trucco Per i bimbi così piccoli Uscire truccati è veramente una cosa bruttissima se vuole giocare a casa si può truccare le diverte, piace tanto è molto vanitosa, molto femminile ma per uscire no e se siete d'accordo con me scrivetelo nei commenti aiutatemi, fateglielo capire che non si esce truccati a 5 anni vero? e voi? cosa? no, invece no e voi ragazzi vi truccate per gioco o per uscire? truccata? brava guardate il rossetto vabbè il rossetto è leggero ancora ancora ma gli occhi non si potevano guardare adesso fammi vedere la maglietta e tu dici essere pulita no ah l'hai arrotolata ma no, sei troppo astuta tu no, non hai capito no, no, che no, stiamo uscendo a cena no. e tu esci pulita e allora non vieni ti riporto dalla nonna va bene? Ma, torniamo ma dalla nonna? non si vede tanto ma non si vede tanto perché ti sei arrotolata la maglietta vai a cambiarti no, che hai mamma. 150 Anastasia va bene, va bene. hai 150 magliette potresti anche sfoggiarne una diversa Ani guardami ho detto guardami <ride> ho detto guardami guarda che non ti porto eh dai amo no va bene <ride> no o va bene no dai amore dai dai che andiamo io ho famissima va bene brava amore mio hai visto come sei brava no Siamo partite, dove sei? Cosa stai facendo? Con quel pennarello in mano, Tanto ti devi sporcare. Quanta fame hai? Tanta. Io tantissima, oggi Lo ho mangiato fare. pochissimo e tardissimo. Io tantissima, anch'io. Se c'è la carbonara, se no quello che mi ha detto la, oh, la matriciana, vediamo, vediamo cosa c'è. Ciao! Bimbe, siamo arrivate, scegliete cosa mangiare. La pinza ragazzi che buona, mangia l'ani, buonissima. Questa è la pinza lavatriciana, eh, col guanciale, quello che si mette nella carbonara, Vani. Signorina, eh. prendiamo un po' d'aria? Sì. E okay. un po' la La ma siamo in centro. Vabbè, dai, sono tu, io sono No, giardina. non ti posso lasciare da sola mentre no, io conto eh. Ah, eh. ma adesso arriva la Vane. Conto con la tua. Lo chiama con... la Facciamo una gara di corsa. Non cadete, eh, non fatevi male. Pronti? Attenta a non cadere. Basta Vane! Dai, via! Amore, piccina. C'è una macchina via a spostarsi. Ah, no. Adesso va, va. No, no, non puoi prenderla. Sì. No, ti no, cade addosso e ti, ti fai pata. male. Ti schiaccia prima. come una polpetta. Vai Vane, caffè. Dai. Vieni. Adesso io. Sì. Adesso tu. 60 kg su 12 kg secondo voi ragazzi posso lanciarmi su la no. è impossibile dai che adesso arriva la carne adesso io quello ho buttato il forcone possono uscire le macchine uno due tre via allora, è arrivata la pappa. Yeah. Hai visto che noi eravamo fuori a giocare e c'era la pappa sul tavolo? Yeah. E nessuno si chiamava. Mm -hmm. Buono? Mm -hmm. Tu hai rubato ancora una Dai, patatina a tua sorella? Capito. Ti ho beccata. Ti ho beccata. Mm -hmm. Perché non mangi? Guardate io! Mi piace! Io posso prendere il dolce! Tu sei stata bravissima, Ani. Non hai mai finito una pietanza? Stasera il proprietario del locale ti ha detto che se mangiavi tutto ti dava il dolce e tu hai mangiato tutto. Quindi vorrai un dolce? Sì. No, bimbe! Che bella rietta fresca c'è stasera! Sì, Mamma mia! Sono piena come un uovo e. Ah, boh, ho bisogno di fare due passi. Possiamo giocare un po' la Ma dove giochi a nascondino qua? Mi racconto, tu mi dici. Ok, Vane, conta. Eh, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Vieni amore, vieni, che il nascondiglio di Anastasia è difficilissimo. Cosa vedi? No, mi sono tirato fuori da testa Allora, dove è? Un attimo, metto un... Metto io. Ci sei? Uno, due, tre, otto, cinque, sei, sette, otto, nove. 12-14 12-14 Fantastica Vai vieni vieni tanto Vanessa si è già nascosta Pronti via, vai Pronti Attenta, mi ha trovata Dove? Non lo so Ah Mi ha trovata Ah okay, Mi Occhio alle bici eh c'è la signora in bici Vane? 3 2 1 1 Hai vinto tu? Sì mm. Cosa c'è in questa vetrina? Vediamo un po' oh, bello. Ah, Tutto per la bronzatura Guardate qui quanti prodotti 1 oh. 2 andiamo contiamole. al mare, ragazzi. Andiamo Andiamo vedere se è arrivato il dolce? 2 sì. 2 eh? finita, abbiamo mangiato come maiali, soprattutto io, mi sento piena come un uovo, adesso andiamo a casa e ci prepariamo per andare a fare la nanna, amorine siamo arrivati a casa, adesso andiamo a fare nannuna, eh? andiamo a fare la nanna, io sono veramente... Sono piena come un uovo, ma mangiato ho mangiato tantissimo. Andata, non andata. sono abituata a mangiare così tanto. Ma ce l'hai andata? Dai, andata, fai andata, la ruota l'ultima volta. Vo guarda, che hai appena mangiato, non hai lo stomaco andata. pieno. Ma ce l'hai andata? Te la verticale e poi vado da l'alto. vai dove vuoi. Basta che ci muoviamo. Dai, oh, ma sei brava, eh. Dai, dai, tirati su. Si è fatta male? Che c'è? Ti sei fatta male? Ma dove? Al ginocchio? qui hai battuto o sei caduta male con la verticale non lo so ti fa tanto male? dai Vane, sono le 11 io voglio andare a dormire adesso ti sei fatta male riesci a muoverlo prova a sollevarti eh. ah, yeah, yeah. non riesci? un po' no Ma veramente sì. madonna che pappa Vani, chiama papà e dili che deve venire un attimo Riesci a prendere del ghiaccio Ani? Sì, sì E vai a prenderlo che si è fatta male Ma, ma passa? Eh, dipende, se riesci a camminare perché ti si potrebbe gonfiare se hai, preso, hai, se hai preso una storta ti si gonfia Ti ricordi quella sera Sofia? Sì, ma... Che le aveva preso la storta alla caviglia Ma prova solo a fare un attimino a sollevarti Eh! Ti fa tanto male Eh. Sì. Madonna No, non ci posso credere, io volevo andare... Aspetta, aspetta. Ah, no, no, no, no. Ma dai. Ani, ah, hai preso il ghiaccio? Così. Hai preso il ah, ghiaccio? No. Brava, amore, mettili il ghiaccio. Adesso ti si gonfia, io lo so già. Niente, Vane. Se non ti passa, dobbiamo andare in ospedale. Oh, signore. Sì, ah. Com'è? Mm. No, fa male, fa male. Quindi non riesci a muovere, non riesci a sollevarti in piedi? Vanessa si è fatta male! E adesso se non passa dovrò portarla in ospedale. Vai guardate qua, aspetta, non vedo lo... il livido, Vane. Qua si vede un po' il livido adesso, eh. Oh mio dio! Adesso provo... proverò a portarla su, vediamo dai. Noi comunque ci vediamo in un altro video. Il video è finito, speriamo vi sia piaciuto. Purtroppo è finito un po' così. Eh, perché fa sempre queste cose: fa le verticali, fa le ruote. Ma voi ragazzi, fate anche voi tutti i giorni queste cose. Io lo sapevo che prima o poi si sarebbe fatta male, glielo dico sempre di non farle. Ero stata una serata così bella, ero piena come un uovo, volevo andare a dormire. E invece mi sa che mi tocca andare in pronto soccorso. Domani vi aggiorniamo, vi diciamo come sta Vanessa, va bene? Allora, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ciao.